Su internet puoi trovare un ristorante, ma puoi trovare anche l'amore? Sarai bombardato, come tutti noi, ogni giorno su internet da annunci che ti dicono quanto sia semplice trovare un nuovo partner su internet con un banale clic. Sì, perché sia sui social che sui siti di incontro potresti trovare la persona giusta davvero in pochi secondi, così anche tu con la pinza nei capelli e la maglia della salute ti sarai precipitato ad iscriverti sui social o su qualche sito convinto di trovare la persona giusta senza dover uscire di casa e senza neanche lavarti. Lascia che ti dica che non è così semplice. Come faccio a saperlo? Mi chiamo Anna Maria Palladino. Dal 2009 ho aperto a Campobasso un'agenzia di incontri per uomini e donne single e di storie di appuntamenti online purtroppo deludenti ne ho sentite veramente troppe. Sì, perché online non c'è nessuno che ti garantisca le reali intenzioni della persona con cui chatti. Potrebbe essere chiunque e tu non lo sai. Potrebbe essere un uomo sposato che si spaccia per divorziato o separato, oppure potrebbe essere un uomo che finge di essere donna e ti prende in giro. Potresti ricevere infinite richieste, sembra quasi un supermercato, sì, il grande supermercato dell'amore, ma molto spesso a un incontro reale e di persona non si arriva mai. Io, come ti dicevo, avendo un'agenzia di incontri, parlo con le persone tutti i giorni. Persone che online hanno avuto diverse esperienze negative. Ad esempio, mi viene in mente la storia che mi è stata raccontata di un uomo che aveva conosciuto su internet una donna che eh, ha iniziato a sentire telefonicamente. Questa donna viveva all'estero e ha iniziato a sollevare una serie di problemi. Problemi di salute della madre, problemi a pagare le bollette, per cui quest'uomo, mosso dalla eh, pietà, ha iniziato a mandarle dei soldi, sperando un giorno di conoscerla e sperando soprattutto che questa donna sarebbe diventata la sua compagna. So cosa stai pensando. Sì, ma questo deve essere un vero allocco per esserci cascato. A me non succederà mai devo contraddire. Sappi che ho visto persone molto in gamba, persone affermate nel lavoro e nella vita cadere in queste trappole. Perché? Perché quando siamo soli siamo più vulnerabili, siamo più fragili e rischiamo di credere a chiunque pur di avere un brandello di compagnia e di affetto. E quindi che cosa è successo al nostro amico purtroppo malcapitato? Che dopo aver fatto una sequenza di bonifici ha visto sparire in un battibaleno, la famosa fidanzata virtuale, la quale ha chiuso quel profilo per aprirne uno nuovo e ricominciare il gioco con altre persone. Allora, siccome nessuno di noi è esente, nessuno di noi è al sicuro, ti voglio mettere in guardia. Quando navighi online e ti contatta una persona nuova ti suggerisco di controllare su tutte le altre piattaforme possibili se quel nome e cognome esistono, perché normalmente chi è sincero e online ci sono tante brave persone, per carità, tantissime brave persone, ma chi è sincero apre dei profili su più piattaforme, quindi cerca di controllare su Facebook, su LinkedIn, su Instagram, se c'è quella persona su tutti questi social, vuol dire che probabilmente esisterà anche nella vita reale, ma non abbassare la guardia ho fatto l'esempio dell'uomo ma se sei una donna immagino che tu riceva tantissime richieste di amicizia di uomini che ti scrivono sei bellissima ti posso conoscere forse ci siamo già conosciuti in qualche altra circostanza e sembra quasi diventato un lavoro ormai per te andare a spulciare tra i vari messaggi quello che ti sembra un po meno deficiente ma purtroppo te lo devo dire ce l'hai il tempo di fare questi controlli non sarebbe meglio incontrare un uomo nella vita vera e avere delle garanzie sulla sua identità ecco la mia agenzia di incontri potrebbe rispondere proprio a questa vostra esigenza che sia tu un uomo o una donna io potrei presentarti una persona che conosco di cui ho verificato l'identità ti dirò il suo nome la sua età vera il fatto che sia realmente libero e questo non è un dettaglio insignificante perché online tu potresti conoscere qualcuno che nella realtà non ti dice le cose come stanno e tu devi prenderle per buone perché chi ti può dire la verità Potresti scoprire di essere stato ingannato. Immagina quante volte hai potuto vedere una foto che ti è stata mandata, poi incontri realmente quella persona e ha 20 kg in più e 30 anni in più. Non, va, non è assolutamente un problema avere dei chili in più o non essere più giovanissimi, ma i rapporti d'amore dovrebbero basarsi sulla sincerità e sulla lealtà. Quindi se questa persona ti mente già dall'inizio, mancano proprio le basi per costruire qualcosa di vero. Io, Anna Maria Palladino, ti garantisco di farti conoscere persone che hanno intenzioni serie, perché sai affrontare una telefonata con me sta a indicare principalmente la voglia di fare sul serio. Non si viene in agenzia se si vuole giocare, per quello ci sono tante altre possibilità. Se tu senti di meritare l'amore vero nella tua vita, se non ti fidi di conoscere persone su internet, se credi che sia fondamentale incontrare occhi negli occhi qualcuno per capire se realmente ti piace, io posso aiutarti. E ho aiutato tante persone nel corso degli ultimi anni e potrei farlo sicuramente anche con te. La mia presenza è fondamentale perché conoscendo tutti di persona, oltre a darti delle certezze, ti farei conoscere delle persone affine a te, che abbiano delle cose in comune con te, perché incontrare qualcuno che non ha i tuoi obiettivi e che in qualche modo è troppo diverso da te, sia culturalmente sia per lo stile di vita, sarebbe un'inutile perdita di tempo. Perché devi passare settimane e mesi a parlare al telefono o in chat con qualcuno e lo incontri di persona, scopri che non è il tuo tipo e senti di aver perso solo del tempo? Perché devi vivere questa sensazione spiacevole? Io vorrei che tu la evitassi. Ti vorrei far incontrare una persona con cui esci nell'arco di 24-48 ore. Questo è l'unico modo che hai per capire se quella persona è giusta per te. Quello che sento di dirti è di agire subito non rimandare come la maggior parte delle persone fa. Sì, noi esseri umani abbiamo la tendenza a posticipare, a dire farò quel viaggio non appena avrò perso questi 10 kg, oppure troverò un nuovo compagno non appena i miei figli saranno cresciuti. Sappi che la situazione perfetta non esiste, ci saranno sempre degli ostacoli. Ma quello che voglio dirti è che il tuo momento migliore è questo. Agisci adesso, non rinviare la tua felicità perché sarebbe una rinuncia troppo grande. Ognuno di noi merita l'amore, anche tu. Non sei destinato a stare solo. Puoi trovare la persona giusta, però è chiaro che se non fai nulla per cercarla, eh, non ti può venire a chiamare a casa. Esattamente come se io cerco un lavoro. Non posso aspettare seduta sul divano che mi vengano a chiamare e a proporre un contratto. Devo darmi da fare e cercarlo. La stessa cosa avviene nella vita sentimentale il mio invito è quello di chiamarmi perché potrei farti conoscere una persona che può diventare per te davvero speciale e se qualcuno in passato ti ha deluso non significa che non potrai avere di nuovo l'amore nella tua vita e potrei farti incontrare una persona che riuscirà a vedere in te ciò che altri non hanno notato questo è il bello della vita essere imprevedibile ma dobbiamo anche noi dare il nostro contributo se questo video ti è piaciuto allora metti un mi piace e iscriviti al canale, così lo aiuterai a crescere. E nello stesso tempo tu rimarrai sempre aggiornato sui successivi video che io pubblicherò. Ah, ancora una cosa. Se tra le tue conoscenze c'è qualche uomo o donna single che cerca un partner, allora suggerisci lì questo video, condividilo con questa persona in modo tale che possa trarre degli spunti e chissà, magari la sua vita potrebbe cambiare iniziando una nuova relazione anche grazie a te.